Letteratura demoralizzante parte 3 Pensate che Gesù rimarrà nel reparto tipografico operando nelle menti umane per mezzo dei Suoi angeli, che Egli farà sì che la verità che stampiamo sia una potenza per avvertire il mondo se si permetterà a Satana di pervertire le menti degli operai proprio all'interno dell'istituzione. Può la benedizione di Dio accompagnare le pubblicazioni che stampiamo quando dalle stesse macchine escono eresie e seduzioni sataniche? Gli amministratori delle nostre istituzioni devono rendersi conto che accettando la posizione che occupano diventano responsabili del nutrimento spirituale che gli operai ricevono mentre si trovano in esse. Essi, sono responsabili di ciò che esce dalla casa editrice e saranno chiamati a rendere conto dell'influenza esercitata in seguito all'introduzione di argomenti che contaminano l'ambiente di lavoro e possono allontanare il mondo dalla verità, inducendo gli uomini all'errore. Se le nostre istituzioni accettano di pubblicare questo tipo di stampa, ci si accorgerà delle difficoltà che incontreremmo quando vorremmo eliminare il sottile influsso di Satana. Se si permette al tentatore di spargere il suo seme malefico, esso germoglierà e porterà frutto. E allora nel mondo ci andrà non già un gruppo di operai cristiani, ma un gruppo di miscredenti istruiti.